l'argomento del, del giorno sono le tante auto che stiamo vedendo in giro ragazzi cioè è incredibile non so se anche voi ci avete fatto caso ma io vedo molte più automobili in giro come mai? perché? che succede? E... mi sono fatto questa domanda ho detto: bah, forse ci siamo un po' rotti le scatole di, di stare a casa come ci chiedono invece in realtà dovremmo farlo perché non è che il virus è stato sconfitto avete mai sentito adesso in qualche telegiornale eccetera, abbiamo sconfitto il coronavirus? no e quindi per generosità soprattutto verso le persone che ci stanno intorno Qualcuno in giro c'è Allora o sono tutti operatori sanitari oppure effettivamente sta succedendo qualcosa C'è un bel report di Google Vi metterò il link poi al termine della diretta se lo volete andare a vedere Google praticamente ha mappato è il, In modo, la parola più adatta Ha mappato l'uso, eh, cioè gli spostamenti di, di tutto il mondo e lo ha fatto penso probabilmente eh, agganciando vari dati aggregati che produciamo noi stessi con i nostri dispositivi cioè google non è solo un motore di ricerca lo sappiamo google è tantissimo altro eh, è anche forse il più grande navigatore gps del mondo risulta sempre secondo questo monitoraggio di google che vi ripeto vi, in, vi linkerò nel, nei commenti appena terminiamo la diretta che però ancora un terzo degli italiani usa la macchina per andare al lavoro e questo è effettivamente il tema del giorno. L'ho chiesto a voi, l'ho chiesto nei commenti anche attraverso il, il mio profilo quando ho lanciato la diretta, la diretta di questo pomeriggio, la diretta che state ascoltando e ho chiesto, ma secondo voi cosa sta succedendo? Come mai ci sono tantissime automobili in giro? E molti di voi mi hanno risposto, guarda io la macchina non la sto proprio prendendo. Giada Zaccone diceva... Forse le aziende non sono invece preparate, non tutte le aziende, a fare smart working in maniera efficace. Al che ho detto io, Giada, ma pensi allora che non siano pronti in termini digitali? No, non sono pronti in termini mentali. Ecco. Quindi siamo sempre la solita italietta alla fine. Vedo 57 persone collegate, <ride> cioè incredibile. È arrivato Eddie Moro è arrivato Alessandro, Maria Antonietta Napoli che dice che c'è troppa gente incosciente e non hanno rispetto né per loro né per tutte quelle categorie che contagiate sono, sarebbero a rischio Noemi Pucci, Laria Paiella, Lorenzo Di Prima Ecco, eh, ragazzi, mi dite anche voi come mai, se conoscete ovviamente in maniera anonima cioè tra i vostri amici se c'è qualcuno, tra i vostri colleghi che effettivamente ancora prende l'automobile per andare a lavoro comunque esce di casa perché questo è un tema cioè o stiamo a casa o usciamo di casa e io vorrei cercare di capire insieme a voi se effettivamente stiamo rimanendo a casa oppure oppure 87 persone collegate. Vedete io tra l'altro sto facendo degli esperimenti mentre eh, questo format in itinere che si, si produce ovviamente come vedete abbiamo grandissimi mezzi e risorse. E sto anche provando ad andare online in diversi orari Perché a me piacerebbe che questo format diventasse sempre più interattivo possibile Cioè rispondere alle vostre domande Dare degli spunti anche a chi ci ascolta Sia in diretta che, che al termine della diretta questo, Ilaia Paiella dice Io vado una volta a settimana e faccio tutto La spesa, la farmacia Mia madre va solo al lavoro tutti i giorni Fa l'oss in una clinica Vabbè, chi fa, fa l'os, chi lavora comunque nel... Nel personale sanitario è normale che esca per andare al lavoro, ma posso credere che un italiano su tre lavori in ospedale o lavori in clinica? Anna Maria Antonucci, io lavoro in un tabacchi, purtroppo lo Stato non ci tutela. Ciao Luca Lamesa, che onore! E anche Daniel Ruzza, benvenuti i miei potenti mezzi tecnologici. Sto facendo degli esperimenti. Chiaramente questo è un format che scriviamo insieme a voi e se riesco, io ho un altro telefonino che è un muletto, è il mio vecchio cellulare, che, che sto utilizzando in questo momento, visto che il mio telefono sta facendo da, da cam. Vi volevo fare ascoltare un, una nota vocale. Avete presenti i programmi in radio quanto sono fighi che mettono i messaggi in segreteria? e vi fanno ascoltare quello che dicono gli ascoltatori. Io ieri ho chiesto a una mia amica Giulia Lotti, che sta a Milano e si trova quindi nella zona del focolaio principale, le ho detto "Giulia, ma sei consapevole, ovviamente lei lavorando nel digitale lo sa meglio di me, che Google ci traccia continuamente. Tu sei d'accordo al fatto di essere tracciata continuamente o no? Cioè, ti piace essere tracciata? Oggi noi diamo i nostri dati ogni giorno a tutte le app che noi utilizziamo." Utilizzo anche tantissime app Che spesso Facebook compresa Mi chiedono di conoscere la mia posizione Sempre e comunque Io ogni volta setto no Soltanto quando uso l'app Non voglio che Facebook sappia Sempre e comunque Anche quando non uso la mia app Cosa faccio Dove mi muovo E dove vado Ma il tema dei dati È un, dato, è un tema molto importante Quindi Alla domanda Giulia ma sei d'accordo Col fatto che Google ti tracci continuamente Giulia mi risponde Vediamo se si sente Devo essere onesta, non faccio mai troppo caso, sbagliando, dei permessi che già oggi concedo alle varie applicazioni che scarico per l'accesso a dati di localizzazione, per esempio, figuriamoci con Google. In linea di principio posso dirti che in questa situazione d'emergenza sono quasi felice e posso dire anche in un certo senso rassicurata dal fatto che qualcuno, diciamo dall'alto, controlli a personam i singoli spostamenti. Domani però ti direi che invece un'apertura un di questo tipo mi spaventerebbe a livello di privacy e tracciamento dei dati. Mi sentirei dentro al film Minority Report ma mancherebbe Tom Cruise. <ride> senza Tom Cruise, quindi diamo un Tom Cruise a Giulia, in realtà c'è Alessio che ne vale 10 Tom Cruise, quindi Ale prendi e porta a casa questo complimento, suo marito altro grande amico ed è, il problema è proprio quello. Se i dati servono per migliorare un servizio, tipo per esempio quando siamo con Waze collegati, Waze è anche di Google, lei il navigatore e Waze ci dice quali sono le strade che possiamo prendere in base al traffico. Waze come lo conosce il traffico? Mica è la polizia stradale. No. Lo conosce perché monitora le posizioni degli altri utenti di Waze che sono in giro per il mondo e quindi ti dice se vai di qua c'è meno gente, se vai di qua ne trovi di più, qua c'è più code e qua ce n'è di meno quindi chiaramente in questa fase forse è la mia idea eh, l'idea di molti anche amici che sto, sto sentendo in questi giorni è che sicuramente i governi devono avere più accesso alle nostre posizioni conoscere i nostri spostamenti eh, e avere contezza anche per mandare in giro magari vedete ci cioè avete fatto caso alcuni stanno comprando i droni no ci sono alcune eh, squadre di polizia municipale che già hanno i droni e controllano i movimenti delle auto il drone non basta ma secondo me è un problema di eh, maleducazione tra virgolette dell'italiano medio che non riesce a rispettare le regole è anche vero che non si può limitare la libertà personale eh, se non chiaramente in una fase di emergenza come questa io l'ho detto già nella prima live sarebbe opportuno separare facendo i tamponi chi è contagiato da chi non lo è e, lasciare a casa chi è contagiato fare uscire e fare continuare a lavorare chi invece sta, sta bene eh, vi ho visti in tanti vi ho visto in tanti sono contento di questa vostra partecipazione eh, il tema delle prossime puntate sarà riuscire a capire anche un po il mondo dello smart working io non ne farò forse ne faccio pure più di una puntata sul, sullo smart working non sarà una soltanto perché vorrei provare a capire effettivamente dove finisce lo smart working e dove inizia l'iper smart working non usciamo non usciamo stiamo a casa ancora non è stato sconfitto il virus ancora non ci sono i vaccini un atto di responsabilità di ogni giornalista dovrebbe essere appunto quello di sensibilizzare quindi anche io partendo dal tema del giorno e quello degli spostamenti ho voluto vedere dei numeri mi sono informato questi numeri mi confermano che effettivamente ci stiamo muovendo ancora moltissimi si muovono per andare al lavoro cerchiamo di sensibilizzare le aziende affinché adottino lo smart working ed evitino a noi di andare al lavoro fisicamente e di entrare in contatto con i nostri colleghi, con le nostre colleghe, eh, facciamo questo atto di generosità e di disponibilità e appunto restiamo a casa. Il grafico vi saluta, il regista vi saluta, l'autore vi saluta, operatore Luci che dovrà risolvere il problema del rosso in faccia, ma vi saluta comunque. Eh vi saluta l'Anchorman, eh, sostiene pecora, ci vediamo alla puntata numero 6 grazie a voi per essere stati qui, per aver partecipato vi ricordo che ovviamente il video resta online lasciate nei commenti anche se ci sono delle domande e io vi lascio nei commenti il report di Google così potrete andare a, a dare un'occhiata da vicino ai numeri che vi ho citato grazie, alla prossima